Ciao Stelline e benvenuti in un nuovo video Ho preso pausa dalla mia copertina di patchwork Perché eh, il mio puntaspilli storico Dopo 10 anni di onorato servizio Ha deciso di darmi il ben servito <ride> Ed è andato in pensione E quindi ho deciso di farne uno nuovo Perché mi stavo incasinando con tutti gli spilli E mettili nella scatola e toglieli dalla scatola E me rimettili nella scatola Mi serve un puntaspilli E quindi ho deciso di farmelo Però siccome sapete che io sono contorta <ride> Potevo farlo io normale? Ovviamente no e quindi mi sono andata ancora al patchwork e, e questa volta ho fatto del, degli esagoni. Ed è solo una parte eh, del progetto finale, uno dei quattro lati. Ho postato questa mattina ehm, il primo pezzo di questo lavoro su Instagram e su Facebook e mi avete riempito di domande. Allora ho deciso di fare un video, e l'ho promessa a Milene, che saluto. Ciao Milene! Eh, per farvi vedere come funziona questa tecnica, che fa sempre parte del patchwork, però a differenza eh, dei quadretti che vi ho fatto vedere che si, si cuciono sotto macchina automaticamente, quasi, se li tagliate perfetti, questa tecnica richiede un qualcosina in più in più a livello di materiale eh, però è molto più semplice perché viene eseguita a mano quindi dovete avere la voglia di eh, cucire a mano si chiama paper piecing è una tecnica nata nel settecento in Inghilterra e eh, la forma originale prevede proprio l'utilizzo degli esagoni di varia grandezza adesso le creative si hanno spaziato e quindi attraverso altre forme geometriche come eh, i triangoli i rombi, i petali eccetera, eccetera creano delle vere e proprie opere d'arte, fanno dei pannelli e delle coperte patchwork pazzeschi io ammetto per me sono troppo moderni io preferisco, sapete che sono un po' Jane Austen <ride> dentro di me e quindi sono rimasta ferma nell'ottocento e quindi io preferisco lo stile cottage <ride> fatto a mano e quindi eh, io amo molto di più il lavoro fatto con questi esagoni come eh, funziona il paper piecing allora il cos'è ve l'ho spiegato è una tecnica patchwork che prevede l'utilizzo della carta infatti si chiama paper piecing che costituisce l'anima e le fondamenta del top che, mh, della coperta o del progetto che stiamo andando a realizzare come si fanno a fare gli esagoni questa è una domanda che mi avete chiesto tantissime, l'esagono ovviamente è perfetto perché tutti sappiamo fare sulla carta un esagono allora, dove trovate la forma? È semplice, la potete scaricare da internet, perché comunque è la forma di un esagono, si trova un po' ovunque. Io, in questo caso, ho fatto questo esagonino di carta, l'ho trovato sul libro che sto consultando, che è questo, da cui ho tratto il progetto, che si chiama Cottage Style Charm di Natalie Bird, e eh, il progetto che sto realizzando è questo qui. E la parte che sto facendo è questa vedete è un progetto che a me piace tantissimo e eh, quindi io ho semplicemente utilizzato il cartamodello che mi è stato fornito con il libro e ho riportato su un foglio un semplice foglio eh, l'esagono altrimenti quindi potete utilizzare il template che trovate sul web i cartamodelli che avete dei libri le forme di plexi plexiglass io qua non ce l'ho ehm, non ce l'ho di, eh, di forma esagonale ma ce l'ho a forma pent pentagonale quindi a cinque lati però come vedete è la stessa cosa ci sono in commercio queste forme di varia grandezza ehm, alcune hanno solo una sono son tutti riportati nello stesso righello Altre come questa, eh, ha già varie misure e io sinceramente mi trovo più comoda con questa, altre le vengono singole di varie grandezze. Vedete, cioè questa, per esempio, da questa qui potete tranquillamente disegnarvi le linee e eh, farvi la curvatura, insomma, è adattabile per avere varie misure del petalo, questo serve per fare il pannello di Dresda, qualcosa di simile, però vabbè, io l'ho preso per fare altro, veramente, perché sapete che io ho, faccio uso alternativi dei, dei materiali, e, oppure potete, in commercio ci sono anche delle squadre, delle, delle sagome in cartone, oppure ci sono già dei degli esagoni di carta già pretagliati quindi potete trovarvi la confezione da 200 pezzi di esagoni non state a tagliarveli voi oppure c'è anche chi usa eh, la fustellatrice e quindi al, con la fustella ve la fate in serie poi seconda domanda che tipo di carta usare allora in commercio nelle varie mercerie trovate veramente il mondo la freezer paper ppp e papapà io utilizzo un semplice foglio A4, questo, della carta normalissima che potete trovare ovunque, che vi costa poco e che funziona uguale, Io questo è un rimasuglio del foglio che ho usato ieri per fare i miei bellissimi esagonini, Su, sulla carta riportate il template, tagliate una sagomina e in serie vi riportate Tutte le sagome che dovete tagliare è ovvio che su un progetto piccolo, ok? Eh, questi erano 33, sono 33 esagoni da fare e quindi ho fatto per 33 volte, 34 con questa la, la sagoma. Sui progetti più grandi, come la coperta, armatevi di pazienza, oppure, appunto, com potete comprare su internet le sagome già tagliate. Una volta che avete ricavato la vostra sagoma, la riportate appunto in serie sul foglio e eh, ricavate altre sagome ok, e tentate di essere più precisi possibili. Poi, come si procede? È molto semplice. Prendiamo la stoffa e anche qua rispondo a un'altra un domanda. Che tipo di stoffa devo utilizzare per fare questo tipo di progetto? Qui vale il discorso del tutorial della coperta usate il cotone cotone non elastico quindi del normalissimo cotone tipo quello delle lenzuola purché tutte le stoffe che utilizzate abbiano lo stesso peso questo perché ovviamente poi dopo la carta noi andremo a toglierla e quindi deve essere un pochino sostenuto ok. E, vi sconsiglio il tessuto di arredamento perché poi quando tagliate veramente in serie tanti eh, tanti esagoni inizia a farvi male la mano e poi ricordatevi che dovete cucire a mano quindi se avete un tessuto spesso farete più fatica come si procede? noi non facciamo altro che posizionare il nostro eh, esagono sulla stoffa e eh, andiamo a, a tagliare un quadrato ovviamente dobbiamo tenere conto del margine quindi state un pochino larghe okay? in questa maniera Adesso come si procede? Andiamo a rifinire il nostro quadratino di stoffa a forma di esagono, quindi tenendola così, oppure mettendo uno spillettino, a seconda di come siete più comode, andiamo a tagliare lasciando un margine di cucitura ok, e facciamo tutti i lati. Tentate di stare il più ferme possibile. E voilà! Questi pezzettini qua, siccome sono troppo micro, possiamo anche buttarli via. Come procediamo adesso? Allora, dobbiamo andare a avvolgere il tessuto sul nostro quadratino di carta. Quindi unitevi di ago... E di filo io ve lo prendo un bel verde acido così lo vedete ve lo, pre... ve lo prendo psichedelico così lo vedete Muni... munendovi di ago e filo andiamo a imbastire il nostro esagono allora qua ci sono due scuole di pensiero io ve le ho fatte tutte e due, una l'ho già fatta Però io vi faccio vedere come, prima come, si, come sto procedendo con questo progetto. Aspettate non riesco a fare il nodo. Ok. Allora, questo è il mio progetto. Se vedete, io ho imbastito in questa maniera. Ok, magari... Eccolo qua, su quello chiaro si vede bene. D'accordo? Quindi io ho semplicemente avvolto in questa maniera. E non andrò a toglierla, andrò a togliere solo la carta. Okay. invece c'è chi imbastisce completamente in questa maniera, facendo dei piccoli punti, io ve l'ho fatto vedere dopodiché si taglia il filo si toglie la carta e si toglie tutto questo procedimento rende più facile l'estrazione della carta, però secondo me sforma un pochino gli esagoni, invece in questa maniera, una volta che avete finito, eh, vabbè, vi armate di pazienza per togliere la carta, però ehm, secondo me viene un risultato più bello. Ovviamente con il primo metodo eh, dovete passare la carta, quindi dovete passare dentro, cioè sopra e sotto, ok? Cucite proprio la carta al tessuto. Invece, utilizzando questo metodo, non dovete cucire la carta, dovete ruotare, girare intorno e come? Adesso vi faccio vedere. Quindi prendiamo il primo lato e pieghiamo la stoffa. In questa maniera la ripieghiamo sull'esagono. Ok? E pieghiamo anche quello di fianco in questa maniera. Okay. qui non c'è bisogno di essere preciso semplicemente entriamo qui senza prendere la carta eh. prendendo solo la stoffa fermiamo l'angolo ok giriamo pieghiamo questo pezzettino di stoffa qua entriamo qui in questa maniera formiamo l'angolino cioè fermiamo l'angolo e fate attenzione proprio a non cucire la carta al tessuto ok? così giriamo ripieghiamo la stoffa quindi ecco perché è di fondamentale importanza avere almeno mezzo centimetro di margine non esagerate perché sennò poi dopo non riuscite a tirar fuori la carta ok? questo angolo e abbiamo finito. Facciamo l'ultimo giro. Ok, qua ovviamente l'inizio è sempre un po' più drammatico. Ok. Fermate, tagliate il filo. Questo è il risultato. Ok, abbiamo girato intorno al nostro um, tessuto e abbiamo creato il nostro esagono proprio girando sulla, sulla, sulla stoffa. Adesso che cosa dobbiamo fare? Procedete in questa maniera facendo tutti i vari esagoni, e state attenti, proprio, tentate di avvolgere il più possibile stretto la stoffa, adesso questo è solo un esempio che io ho fatto per voi. Il risultato saranno appunto tutti questi eh, eh, eh, esagonini, ok? Se non vi sentite sicure a far così perché avete paura che vi sguscia via la carta, procedete con questo metodo, è indifferente, Ok? Una volta che avete avvolto tutti i vostri esagoni alla carta, iniziate a montarli. Quindi, montateli tutti insieme, cucendoli in questa maniera, quindi con dei punti semplici a mano. Io ho utilizzato del filo rosso e eh, semplicemente andate a unirli. Okay? Quando avete finito il vostro progetto, adesso io ovviamente a cucire a mano non vi faccio vedere, quando avete finito tutto il vostro progetto, si va a stirare bene il, il, il lavoro che avete fatto, vedrete che la carta sarà un pochino più morbida e dopodiché una volta che avete finito di fare tutto andremo a togliere, allora se avete fatto l'imbastitura andate a togliere l'imbastitura, quindi tagliate questo filo e tirate via la carta, se avete fatto questo lavoro semplicemente andrete ad estrarre la carta. in questa maniera, in modo che rimanga solo l'esagono, e questo è quanto, dopodiché stirate procedete con la bordatura, ok? Questa è la tecnica del paper piecing, non c'è altro da dire, è proprio semplice semplice, ci vuole solo tanta pazienza, perché ovviamente essendo una cucitura fatta a mano, ci vuole pazienza, altrimenti, niente, eh... Perché si usa la carta? Perché ovviamente, eh, come vi dicevo prima, eh, far, dare una forma di un esagono rimane un pochino più complicata. Poi l'ultima domanda a cui rispondo è quella di Milene, che mi ha, eh, appunto, a cui ho promesso questo video, che eh, mi chiedeva un libro, quale libro poter usare per fare il kilting comunque il patchwork allora io ti consiglio questo si chiama kilting tecniche base trucchi e consigli di lei è eh? jessica Alexa alexandrakis ok perché eh, riporta proprio tutte le tecniche per fare il eh, il kilting il patchwork e riporta anche il paper piecing però ripeto questa è la tecnica non c'è nulla di eh, trascendentale eh, in aiuto per incollare la stoffa sugli esagoni se non riuscite potete usare anche la colla, questa qui è una semplice colla per applique, sporcate i bordi e la incollate, però ragazzi è proprio semplice semplice, non c'è nulla di che, per alcuni lavori come le applique che usano la stessa tecnica del paper piecing si usano delle carte che sono solubili, vorrei dire che una volta che io attacco il mio lavoro eh, sulla base e non posso più togliere, cioè mi serve per cucirlo, ok, intorno, cioè sul tessuto perché mi conserva la forma... Non posso poi estrarre il pezzettino di carta, allora ci sono delle carte idrosolubili apposta che lavando poi il tessuto si sciolgono e non c'è problema, svaniscono. Um, quindi per quei lavori lì magari non utilizzate la 4. Per questo qua va benissimo la carta normale. Ok, io spero di essere stata esaustiva, spero che possa essere stato utile questo libro, questo, libro, questo video. Se avete se, come libro io vi consiglio questo perché secondo me è abbastanza semplice. Poi ovviamente in commercio ce ne sono tanti altri, mille. Eh. Io mi sono trovata bene con questo. Niente, vi saluto. <ride> Ciao!